Ciao a tutti, sono Davide Magnini, primo caporal maggiore del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur. Sono appena rientrato dalla Pierramenta, il è stato campionato mondiale Long Distance in cui assieme al mio compagno di squadra Michele Borgacci abbiamo conquistato il titolo mondiale appunto sulla Long Distance a coppie ed è stata un'emozione unica, una gara veramente bella e spettacolare in cui sia io che il mio compagno eravamo in super forma e siamo riusciti a gestire la gara in testa dall'inizio alla fine penso il risultato più importante e più bello che ho ottenuto finora nella mia carriera. All'inizio quando si gareggiava negli anni 80-90 si gareggiava con gli sci da fondo, con gli sci stretti e si scendeva con un bastone fra le gambe, la tipica raspa proprio per poter frenare. Poi negli anni 90 e 2000 si è passati a, agli sci larghi, agli sci classici, quindi con un'attrezzatura che permette il movimento della caviglia in salita per poi essere bloccata e irrigidire il, il tutto per la discesa. Questo è lo sci e lo scarpone. Lo scarpone è attaccato allo sci tramite il puntale è costituito da uno scafo e da un gambaletto due parti rigide in carbonio e nella fase di salita il gambaletto è libero di muoversi rispetto allo scafo e questo è il movimento che permette appunto di camminare in salita Una volta arrivati in cima si blocca il gambaletto attraverso questa leva e si alza lo sportellino della talloniera e lo scarpone va ad agganciarsi alla forcella rendendo sci e scarpone rigidi e permette appunto di sciare in discesa come nello sci alpino per quanto riguarda gli sci che si utilizzano nello sci alpinismo eh, rispetto a quelli classici dello sci alpino sono molto più stretti e sia al centro che in spatola sono più corti ma ciò che fa veramente la differenza è il peso rispetto agli altri sono molto più sottili e leggeri uno sci come questo con l'attacco arriva a pesare 750 grammi e anche l'attacco ovviamente potete vedere rispetto a quelli dello sci alpino sono molto più piccoli e leggeri sono proprio minimalisti in titanio e Ergal e appunto utilizzano materiali molto tecnologici e ultraleggeri per ridurre al minimo il peso da portare in salita. In quanto atleta di alto livello mi sento molto fortunato perché al mio fianco ho delle aziende molto disponibili all'ascolto. Avendo studiato ingegneria dei materiali ho appena concluso la triennale Oltre a essere un argomento che mi appassiona molto e che ho studiato appunto eh, riesco ad integrarlo nella mia attività di atleta perché eh, grazie ai feedback e allo studio un po' diciamo, dei materiali che mi piace fare e testare sul campo riesco poi a dare degli input penso molto importanti alle mie aziende per sviluppare al meglio il materiale, come gli scarponi, gli sci, gli attacchi, ma anche un semplice occhiale da sole e quindi arrivare poi in gara con i materiali perfetti per quello che sono i miei bisogni e per performare al meglio. Ultimamente i cambi d'assetto stanno diventando fondamentali nelle gare di sci alpinismo perché permettono appunto di vincere o perdere una gara proprio la settimana scorsa mi è capitato ai, camp ai campionati mondiali in Andorra nella gara individual che pur essendo in, buona, in ottima forma in salita e riuscivo a tenere il passo con i miei avversari in testa alla gara se ho sbagliato due cambi d'assetto nel togliere e mettere le pelli e di colpo mi sono trovato in quinta posizione perché ormai i distacchi sono veramente brevi, sono pochi secondi su più di un'ora e mezza di gara e quindi di solito per togliere le pelli ci, i più bravi ci mettono anche 7-8 secondi nelle gare sprint, mentre per rimettere le pelli in fondo alla discesa di solito ci si aggira attorno ai 20-30 secondi, dipende un po' dalla bravura e dalla dimestichezza che l'atleta ha con il materiale e con i cambi d'assetto. Il, for il format di gara dello scialpinismo che si addice di più è eh, penso l'individual che è anche la specialità regina in questo sport, cioè una gara che consiste in circa 1500-2000 metri di dislivello in salita e in discesa eh, con vari cambi di assetto, quindi spalmati su più salite e più discese con dei pezzi tecnici in cresta con magari anche eh, dei pezzi a piedi con lo scinello zaino perché il terreno è troppo tecnico quindi bisogna indossare anche i ramponi e, ed è la disciplina che mi piace di più in cui vado meglio poi un'altra disciplina che riesco anche ad esprimermi abbastanza bene è la gara vertica, che invece consiste in un'unica salita secca di solito in pista in cui appunto si prova proprio la, la potenza del motore dell'atleta in, in sola salita. Nelle gare individuali il numero dei cambi d'assetto può variare molto a seconda del terreno e di come gli organizzatori hanno preparato il percorso. Si può eh, di solito si, si fanno 4-5 salite per dividere appunto il dislivello totale della gara e all'interno di queste 4 5 salite ci possono essere due o tre tratti a piedi e quindi i cambi d'assetto possono variare appunto da, da 8 a 12 o anche di più dipende appunto da, dal terreno su cui si corre durante le nostre gare dobbiamo portare anche lo zaino anche esso è studiato e progettato per essere il più leggero possibile e allo stesso tempo pratico per poter accedere per esempio alla tasca dei ramponi all'interno dello zaino dobbiamo sempre portare del materiale obbligatorio che consiste in una pala la sonda un telo termico in più abbiamo sempre obbligatorio anche un paio di pantaloni antivento una giacchetta antivento e um, e appunto il telotermico in caso di emergenza se uno dovesse stare male lungo il percorso deve avere il telotermico per potersi coprire perché di solito in gara gareggiamo con una tutina molto leggera e finché ti muovi non è un problema ma nel caso ci fosse un infortunio o un atleta si deve fermare per forze maggiori diciamo deve avere il telotermico con sé e appunto questi zaini sono ultraleggeri e permettono all'atleta di avere tutto il materiale necessario a portata di mano con dei gesti molto rapidi e veloci. La scorsa estate nel 2020, visto le particolari condizioni a causa della pandemia Covid che ha portato all'annullamento o cancellazione di quasi tutte le gare di trail running che di solito uso in estate come preparazione allo sci alpinismo e ho deciso di, di affrontare alcuni progetti personali alcune eh, record che avevo in testa già da alcuni anni e quindi affiancato dal mio sponsor tecnico Salomon abbiamo deciso di, di affrontare queste, queste sfide cercare di abbassare il record di salita e discesa da delle montagne importanti e significative per quello che è stata la, la mia storia la mia carriera di atleta fino ad ora ed una è appunto la presanella la montagna di casa su cui ho mosso i primi passi d'alpinismo e su cui mi alleno ogni anno in, in tutte le stagioni e l'altra montagna molto significativa è l'Hortless, la cima più alta del Trentino Alto Adige della mia regione, una montagna dal fascino himalayano che mi ha sempre ispirato e, e quindi ho deciso di affrontare queste sfide che alla, alla, alle quali si aggiunge anche la, il tentativo di battere il tempo di salita su, su asfalto da Bormio al passo dello Stelvio, la mitica cima coppi eh, del Giro d'Italia. Il ciclismo, anche è un altro sport che mi appassiona molto. E niente, quindi, assieme al mio sponsor eh, tecnico Salomon, abbiamo deciso di affrontare questa avventura e nel frattempo. Eh, creare dei contenuti dei video che potessero essere di, di ispirazione e motivanti per tutta la comunità che mi segue anche in un anno particolare senza competizioni in cui eh, magari la motivazione per allenarsi era calata per spingere comunque eh, la gente a rimanere appassionata al mondo dello sport al mondo dell'outdoor e della natura con questi tre progetti e gli allenamenti estivi di corsa in montagna sono riuscito a creare una buona base per la stagione invernale di sci-alpinismo, però purtroppo durante la prima fase di preparazione sugli sci nel mese di novembre in un allenamento sono caduto e mi sono fratturato la clavicola a destra. Questo piccolo infortunio mi ha portato a dovermi fermare per quattro settimane. Fortuna, Una mia fortuna è stata che non è stato uno stop completo perché comunque eh, non era una frattura troppo eh, scomposta che non ha necessitato l'intervento chirurgico e quindi... Ho dovuto tenere un tutore rigido nella parte superiore del busto per quattro settimane ma nel frattempo passati i primi cinque giorni di, di riposo sono riuscito comunque ad allenarmi abbastanza in casa sui rulli oppure sul tapis roulant che tenevo inclinato proprio per simulare eh, la camminata in salita dello sci alpinismo e dopo quattro settimane dall'infortunio il 20 dicembre sono riuscito a rientrare subito in gara anche molto prima del previsto di quello che mi sarei aspettato e nella prima tappa di Coppa del Mondo che si è svolta al passo del tonale proprio qua sulle nevi di casa mia nella gara vertical di sulla salita sono riuscito ad ottenere un ottimo terzo posto assoluto che mi ha dato tanta carica e tanta motivazione è stato un buon innesto di fiducia per me e mi ha permesso così di affrontare poi la il restante parte delle gare di coppa del mondo della stagione con eh, più motivazione e magari anche un po più riposato rispetto agli altri atleti visto le quattro settimane un po più blande che ho fatto e quindi arrivare poi alla pierramenta all'ultima gara in ottima forma e vincere appunto il titolo mondiale Long Distance un saluto a tutti vi aspetto la prossima settimana di nuovo su Sky Sport Arena per la prossima puntata di Davide Sway con le avventure dell'estate 2020 sulla presanella e il record lordless ciao a tutti